Ciao a tutti! Oggi prepareremo la panna cotta al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono panna fresca, cioccolato fondente, zucchero e gelatina in fogli. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo a bagno in acqua fredda i fogli di gelatina che ci serviranno dopo adesso versiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo zucchero semolato e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 Rioniamo sul fondo del boccale. Adesso versiamo la panna fresca. E facciamo cuocere. 5 minuti 80 gradi velocità 4 a questo punto prendiamo i fogli di colla di pesce o gelatina li strizziamo per bene li mettiamo all'interno del boccale chiudiamo con il coperchio e il misurino facciamo proseguire la cottura per due minuti 80 gradi, velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in degli stampini monoporzione. Dopo aver riempito gli stampini in monoporzione, la lasciamo raffreddare in frigo per almeno 6 ore. Trascorse le 6 ore, abbiamo messo in freezer per una mezz'oretta gli stampini, così ci verrà più semplice eh, uscirli dallo stampo stesso. Iniziamo a tirarli dal lato, vedete che tende a staccarsi. Dopodiché muoviamo anche la parte centrale per farlo staccare. E poi lo giriamo sotto sopra e proseguiamo a farlo girare schiacciando sulle pareti. Inizia a uscire. Ed ecco qui la nostra panna cotta. Andiamo a impiattare. panna cotta al cioccolato, grazie e alla prossima ricetta.